ciao a tutti sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale nel video di oggi come vi avevo anticipato la scorsa settimana voglio realizzare una semplice card eh, utilizzando però eh, i particolari che ho fatto nel, nel precedente video eh, utilizzando la la pasta stamperia eh, soft clay una, una pasta molto leggera che permette di fare degli abbellimenti leggerissimi che si possono attaccare su, tutti, su qualsiasi lavoro e volevo appunto fare una card per farvi vedere che una card è una, è una cosa molto leggera perché, insomma è un foglio di carta piegato ma nonostante tutto andrò ad attaccare diversi componenti e rimarrà tutto molto bello e molto leggero e quindi voglio, voglio, voglio farvi vedere come utilizzarlo in questo video allora questi sono i particolari che abbiamo fatto l'altra volta Nel, nella descrizione vi lascerò il link dove, dove se volete potete guardare il tutorial per realizzarli ora occupiamoci della nostra card praticamente sono partita da un semplice foglio di carta a4 bianco che ho piegato a metà e che ho poi tagliato della dimensione che mi sembrava che mi sembrava più, più corretta comunque questo chiaramente è una cosa che e potete fare a vostro a vostro piacimento ora come base voglio mettere questa questo foglio di carta che ho già ritagliato e che però vado a eh, stressare un po' con semplicemente una forbice in questo modo qua ora da sovrapporre a questo foglio utilizzo uno dei miei fogli del kit romantic vintage che trovate nel mio negozio online vi lascio anche di questo il link nella descrizione e vado però a tagliarlo con il mio righello seghettato vedete che ha due tipi due tipi di seghetti uno più sottile e uno più spesso io lo utilizzo quello più sottile e la vado a tagliare in questo modo per dare un po di motivo lo faccio su tre lati così qui cerco di tenerne un po meno perché perché la carta la card è già dell'altezza diciamo quasi giusta quindi vado a fare un lavoro di questo tipo basta così idem da questa parte prima di incollare questa carta voglio fare una cosa voglio tagliarla perché ho intenzione di mettere questo particolare che esce fuori quindi vado a fare un taglio più o meno così vediamo se poi va bene in questo modo qua per capire se essere adesso prendo uno stuzzicadente e vado a piegare in questo modo i laterali così in modo da aprire ulteriormente lo spazio ok direi che ci siamo quindi andiamo ad incollarla in questo modo qui ok ora per decorare la card oltre ai miei particolari di soft clay voglio utilizzare degli altri abbellimenti e vi faccio vedere cosa. Allora, ehm, intanto andiamo a fustellare, vediamo un po' dove l'ho messo per farvelo vedere, ok, allora, andiamo a fustellare, a fustellare dei coralli, però io vi voglio far vedere che ho utilizzato non una fustella per i coralli, ma una fustella che già ho che utilizzo e che trovo comodissima vi lascio anche di questa il, il link nella, nella descrizione perché praticamente questa fustella ha tutte le varie foglie eh, per, per realizzare diciamo mh, le, le decorazioni di natale visto che si presta moltissimo bene ma comunque per, per per avere del, della tipologia diversa di foglie se volete fare delle card o dei lavori utilizzando delle foglie io andrò a utilizzare questa fustella per realizzare i miei coralli quindi la fustella è questa e ora vi faccio vedere che comunque si ottiene lo stesso effetto e vengono molto molto carini allora per fustellare il mio corallo utilizzo la mia mini big shot la chiamo così fustellatrice allora per chi non avesse appunto la, la, la b shot che è la classica fustellatrice grande che chiaramente fa molte più cose perché fustella anche i particolari più spessi il feltro piuttosto che il legno sottile sottile insomma è un'altra cosa però ehm, per chi non avesse eh, quella quella fustella una di queste trovo che sia un ottimo eh, insomma un ottimo compromesso perché comunque è una cosa molto piccolina chiaramente permette di fare, le, di fare delle fustelle piccole e su carta però se realizzate dei lavori di scrapbooking, eh, comunque vi può tornare molto molto comoda io ho preso questa che era una versione di di T-Malls vedete adesso non so se c'è ancora proprio questa nello specifico comunque la cerco vi lascio il link oppure di una, di, un, di una simile È munita di ventosa nella parte sottostante quindi voi la potete attaccare adesso questo supporto non so se se tiene comunque magari tiene un po meno e l'attaccate la, la, con la ventosa sul, sul supporto così rimane più stabile poi è munita di queste due Placchette per fustellare quindi adesso io vado a fustellare sul chiaramente il cartoncino rosso il mio corallo non corallo visto che nasce come un ramo ma va bene lo stesso e vado così a fare la mia fustella stacco quindi attacca bene anche qui con la mia plastica ok abbiamo costellato e adesso andiamo a allora eh, se non avete, avete l'attrezzo che vi faccio vedere io adesso potete adesso vi faccio vedere con uno stuzzicadente dove è quello che ho usato prima così vi faccio vedere aiuto l'ho perso ah no eccolo qua dovete andare a togliere semplicemente le parti da eliminare vedete una cosa molto semplice oppure se volete c'è un attrezzino apposta che è questo che serve proprio per pulire le, le, le fustelle più, più intricate come queste quindi voi in questo modo qui passate semplicemente delicatamente questo attrezzo che vedete fatto in questo modo e lui vi, vi pulisce immediatamente le fustelle molto molto intricate quindi centrini quando ci sono questi particolari piccoli piccolissimi da togliere quindi realizzato il nostro corallo io ne ho già fatti chiaramente altri così togliamo tutto e vediamo un pochino come decorare la card allora, io pensavo di fare in questo modo qui. Allora, vado a tagliare con la forbice i rami, così abbiamo dei particolari che sono più piccoli e che possiamo mettere come preferiamo. Quindi tagliamo così. pensavo di mettere dei coralli qua così quindi andiamo ad incollare in questo modo qui voglio ancora mettere magari sotto della garza la lascio così di questo colore va benissimo quindi taglio un pezzo E lo mettiamo sotto giusto per dare un pochino così di, di movimento ok quindi colla Ora andiamo a posizionare direi questi particolari qui così no, mettiamo anche questo magari che mi piace di più un po' più colorato sì magari la stella marina la mettiamo un po' così sotto perfetto per incollare questi utilizzo la mia flash bond visto che i particolari non sono carta preferisco utilizzare questa anche perché crea proprio un po' di spessore sotto vedete quindi preferisco utilizzare questa colla mettiamo questo qui la stella marina la mettiamo sotto Qua, incastrata perfetto così e poi andiamo in questo modo qui ora volevo ancora prima di incollare questo in questo punto voglio mettere qua c'è ancora una cosina da togliere qua voglio far uscire un po di corallini quindi in questo modo qui vediamo come questo lo mettiamo qua perfetto ok, quindi metto la colla qui che terrà fermo tutto il resto così mi sarebbe piaciuto mettere ancora vediamo un po' potrebbe... no allora facciamo così adesso vado a tagliare l'etichetta e la da attaccare alla mia card l'etichettina facciamo così allora andiamo a timbrare con allora cerchiamo un timbro che possa andare bene allora utilizzerò uno di queste, una di queste frasi di augurio che ci sono su questo timbro dove c'è un po di tutto e congratulazioni buon compleanno grazie buona giornata buon natale con simpatia avete un po tutto avete un po una larga scelta che può andare bene per qualsiasi occasione io prenderei questo thinking of you che mi piace pensando a te e adesso vado a timbrarlo sulla mia eh, dunque vediamo un po cosa si può usare allora utilizzerei un, eh, un cartoncino proprio neutro sì, una cosa del genere va bene così allora facciamo così timbriamo adesso per timbrare utilizzo di nuovo il mio questo è un altro strumento che è una cosa molto valida perché praticamente vi permette di, ehm, di timbrare più volte nella stessa posizione senza ehm, senza fare sbavature perché non sempre il timbro viene perfetto al primo colpo e quindi questa è un'ottima soluzione per avere una timbratura sempre perfetta quindi timbriamo la scritta vedete che avendo la possibilità di, eh, di farlo più volte potete non preoccuparvi più di tanto del fatto che alla prima volta non venga bene e poi questo cosa vi permette di fare? di non dover schiacciare proprio tantissimo perché voi sapete che questi timbri in silicone se voi schiacciate in maniera molto molto forte e ad un certo punto rischiate che la scritta venga, venga un po' sbavata perché andate a andate ad, ad esagerare sul, sul timbro e quindi invece riuscendo a fare così più volte quindi a dover premere meno la scritta vi viene precisa ben ben delineata senza senza sbavature quindi questo è un altro è un altro vantaggio direi che va bene così voglio ancora fare un pezzettino proprio qui ok vediamo che è rimasto un pochino più chiaro quindi potete intervenire tra l'altro questo va bene per fare anche eh, le timbrature con vari colori sullo stesso sapete che ci sono dei dei timbri che hanno che ne so il fiore all'interno del fiore più scuro il petalo leggermente più chiaro più chiaro eh, quindi per fare le sfumature se non avete una piattaforma di questo tipo chiaramente non potete farlo perché è, perché non è possibile. Vedete che in questo modo la scritta rimane bella nitida, perfetta e non sbavata. Ora voglio tagliare il mio... Allora voglio mettere un quadratino questo. Chiudo il timbro perché già è quasi finito. Ok, si è quasi asciugato. Ecco allora voglio ritagliare una cosa un po' carina quindi cosa faccio? vado a bloccare la mia fustellina con un washi tape perché i washi tape praticamente hanno una colla molto blanda e quindi quando voi passate il tutto sotto la fustella non si appiccica tanto così almeno non rischiate poi di dover di, di strappare di strappare eh, la carta con, con lo scotch quando lo tirate via quindi andiamo a fissarlo così magari mettiamo neanche un altro dall'altro lato eh, perché non vorrei che che poi mi si sposta nella, nella nella fustellatrice ecco mettiamo così posto così siamo più tranquilli e prendo di nuovo la mia mini fustellatrice i due supportini così e vado a ritagliare la mia etichetta in questo modo qui ok tasto Vedete che bella la mia etichetta fustellata. Ok, questa la voglio mettere qui, però facciamo una cosa, attacchiamo un pezzo della carta che ho utilizzato come base sul mio cartoncino. Quindi facciamo così, andiamo prima ad incollare il cartoncino, poi ritagliamo, così siamo tranquilli. Allora, così rimane anche un po' in rilievo, rimane più bella anche perché sotto voglio provare a mettere qualche qualche corallino vediamo un po' se mi piace l'effetto ma la mia intenzione è quella quindi andiamo ad incollare qui così tagliamo con la forbice ok così Ora vado a passare un pochino di, um, di stress, quello scuro però, visto che, visto che ho fatto nero il... No, non c'è neanche bisogno di sporcare il tampone perché rimane sempre sporco ma così va benissimo perché lo voglio fare proprio appena appena, così, ok. Quindi metterei questo qui e questa sopra, incollata così. Allora, subito vado ad incollare l'etichettina, così ci siamo tolti il pensiero. Ok. La incolliamo al centro. Facciamo una cosa d'occhio, così, perfetto e adesso volevo provare a mettere qualche taglio, qualche ramettino allora proviamo un po' e eh, vediamo se quello che ho in mente volevo tagliare così tagliamo anche al centro così ce lo gestiamo un po' come vogliamo noi allora, vediamo un po' Psst, si sono incastrati ecco volevo, inca volevo sì così e poi mettere un pesciottino qui e quindi mettere ancora qualche sì, così mi piace allora, facciamo così togliamone ancora un pezzettino Così. adesso dobbiamo solo capire come, come incollare, allora facciamo così, direi che metto della colla qua dietro mi sembra la cosa più, mi sembra la cosa più veloce, allora mettere della colla qui, così, e vado ad incollare sotto i particolari in questo modo qui Così direi che vanno bene adesso vado a mettere la colla dappertutto mettiamola anche qua sopra perfetto così adesso aggiustiamo quello che si è mosso questo qui lo mettiamo qui e possiamo andare ad incollare quindi volevo ancora mettere sì, il mio pesciottino qui perché proprio vi voglio far vedere ok ci siamo lo mettiamo qui così quindi avete visto che ho incollato tanti particolari sul, sulla mia card proprio perché lo scopo era farvi vedere adesso sto aspettando solo un secondo che si asciughi leggermente per poterla sollevare senza che, che crolli qua ormai è tutto asciutto allora se questi particolari fossero stati in gesso chiaramente erano troppi veramente vi sarebbe venuto una, una cosa molto pesante invece in questo modo qui voi avete una card che è leggerissima e quindi con, con pochissimi elementi avete fatto una cosa molto molto ricca ma leggera anche il video di oggi è terminato spero che questa sia un'idea carina per realizzare una card ma soprattutto che eh, abbiate, vi, abbiate visto bene come appunto utilizzare in mille modi perché questo è uno dei modi diciamo in cui vi ho fatto vedere dove ci sono tantissime tantissimi oggetti su una carta leggera immaginate utilizzare questi particolari fatti solo con la soft clay sugli album su, sulle pagine degli album su qualsiasi lavoro che vi venga in mente e come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi e cercherò di farlo più in fretta possibile se vi è piaciuto il video e non siete ancora iscritti al mio canale fatelo così mi aiuterete a farlo crescere